Ascoltando il podcast di Viaggiare con lentezza alla voce Cristiano Ferrari. Appunto, il podcast di Viaggiare con lentezza che oggi si occupa di due viaggiatori su aggeggi infernali perché, per me, tali sono le biciclette. Fate una mini vostra presentazione. No, noi siamo Leonardo e Veronica. Ci occupiamo praticamente di promozione del cicloturismo Abbiamo questo sito web, lifeintravel.it Quest'anno compie 10 anni E appunto si, si è posto come obiettivo Quello della, di portare più persone possibili a viaggiare in bicicletta Perché secondo noi è il modo più autentico di, di vedere un luogo Perché la bici ti fa andare in una dimensione più, più umana Puoi fermarti quando vuoi Vedi posti che in, in auto passano e non noti neanche, ti puoi fermare tranquillamente a parlare con le persone e soprattutto anche nei paesi stranieri le persone ti vedono come, forse come un povero disgraziato, <ride> però che fai fatica sulle salite, e sono più portati a un contatto e quindi è più facile anche interagire con chi magari proverebbe diffi diffidenza, a vederti magari passare come un turista in auto o velocemente su un un'auto. E, e poi basta, abbiamo iniziato e non, non ne possiamo più fare a meno Di dove siete? Sono un po' nomadi anche noi, io sono del Trentino, di Trento, mentre Veronica... Io ho vissuto quasi tutta la vita, fino ai 25 anni a Sesto San Giovanni, quindi tua compaesana <ride> <ride> però, però adesso viviamo sul lago, sul lago Eliseo, in provincia di Bergamo Oltre a promuovere il cicloturismo, fate anche tanto cicloturismo Lo facciamo attivamente, assolutamente, sì Preferiamo fare dei viaggi un po' magari quando siamo in, in, tra virgolette, vacanza, preferiamo fare dei viaggi un po' più avventurosi, siamo rientrati da poco dal Sudafrica, abbiamo viaggiato tutto il mondo, diciamo, dalle Ande alla Nuova Zelanda e ci piace appunto scoprire il mondo lentamente. Prima di parlare dei vostri viaggi, la passione per la bici è da dove salta fuori? Allora, la passione per la bici principalmente. È no. genetica? Sì, cioè, la mia è genetica, nel senso che sono stato io a trascinare, vero, sul mezzo infernale, come dici tu, perché io ho in famiglia due ciclisti prima di me, cioè mio padre che ha corso anche in bicicletta, era un agonista, ha campionati italiani a livello giovanile. e anche mio fratello ha seguito le orme del padre. Io sono un po' la pecora nera che amo andare piano, andare lento. Piano piano ho conosciuto vero e ho trasmesso questa mia passione anche a lei. Non so se lei lo fa per pietà nei miei confronti, quello di seguirmi, o se effettivamente mi piace veramente. Sì, allora, adesso mh, ho visto i vostri video su YouTube, io penso che Veronica lo faccia per pietà. <ride> no. no, no. <ride> ecco, io sono rimasto letteralmente a bocca aperta a guardare i vostri viaggi, ma davvero, perché dire non che... Non so sia... se è una cosa positiva o negativa. No, no, assolutamente positiva, poi, <ride> perché... <ride> sono assolutamente, ripeto, estasiato, sono rimasto a bocca aperta quando ho visto quello che avete fatto. Perché dire ciclo è una vabbè, è semplice, ma avete attraversato le Ande, ma siete matti? <ride> è stato abbastanza faticoso eh, quel viaggio. È stato impegnativo, però alla fine poi ci ha restituito Tanto di quello che già sì, però non, top. non lo pensavi quando hai lanciato la bici nella, nella, nella sabbia urlando basta e parolacce. Vai, Questo vai. avevamo stabilito di non dirlo in <ride> giro, però. <ride> Non appare fare video uh, perché... No, in bici si fa fatica, lo sappiamo e, e obiettivamente è vero, eh, ci nascondiamo dietro un dito, si fa fatica, però dopo la fatica obiettivamente è ripagata perché spesso e volentieri li trovi in posti sperduti, come è stato sulle ande per noi, in posti sperduti dove incontri una persona ogni due giorni o tre giorni e, e, e questi posti sono... Delle meraviglie naturali, tu sei solo con, con la natura e a noi queste cose qua piace tantissimo. Godere della natura in completa solitudine, quindi ne vale la pena. Il, il video è, secondo me rende molto quello che stai dicendo: ci sono veramente dei panorami dei luoghi che sono mozzafiato, ad, so, so. ad altezze incredibili. Perché pedalare a, a livello del mare, ok, ma lì siete arrivati a 4000. A che altezza siete arrivati? Allora, un cartello diceva 5.002, però il nostro GPS diceva 4.009, quindi eh, diciamo che è quella l'altezza. Quota massima è 4.009, poi abbiamo viaggiato per, per sì, un mesetto sì. intorno ai 4.000, che è l'altiplano boliviano, lì si sta intorno ai 4.000. In realtà abbiamo anche avuto il tempo per, per acclimatarci, però la fatica soprattutto quando si inizia a salire 300-400 metri. Però non era così male perché Leo riusciva a pedalare ma non riusciva a cantare, quindi io non so più come cantare. Che quando fa tutte e due insomma ancora è sempre male. <ride> Spesso e volentieri nelle riprese, probabilmente si vede Veronica che è molto avanti a me. Sì, E eh, questo è, è dovuto al fatto che quando inizio a cantare, lei scappa, oh. cerca di scappare il più lontano possibile. Sì. Va bene, allora non ti chiederemo mai di cantare, questo tanto. <ride> Bravo, era la prima volta che viaggiavate così in alto. Così in alto sì, sì, avevamo fatto l'Atlante, però l'Atlante marocchino. Sì. Che ho però sì, si arrivava sui 3.000 Sì, vabbè, voi dite 3.000 come io dico andare a essere lunga sotto casa Già, <ride> a 3.000 faccio fatica a mantenere no, no, una no, sanità mentale infatti già era tutto quello per noi poi arrivare su quelle altitudini effettivamente eravamo abbastanza spaventati prima di arrivarci, poi in realtà è stato tutto abbastanza naturale fortunatamente non abbiamo, abbiamo avuto grossi problemi Beh, c'è da dire che i primi giorni per salire da 600 metri a 4500 abbiamo fatto prima di just, no, 27 chilometri poi tipo 25 qualcosa <ride> del genere certo in un pochissimo, giorno pochissimo quindi vabbè il dislivello c'era però il chilometro proprio <ride> giù di così non, è, non si no, poteva non insomma avevamo bisogno anche noi di acclimatarci e andavamo molto chiaro veramente certo non faccio nessuna fatica a credervi ehm... <ride> La gente appunto che incontrate, che vi vede arrivare in bicicletta, come vi accoglie? Beh, in generale tutti molto, molto bene, insomma ci guardano un po' straniti all'inizio. Sembra che abbiano visto un extraterrestre perché da lontano ti guardano. Dicono questi qua sono reali o sono dei fantasmi? Poi dopo invece appunto... Tu fai un sorriso, saluto, si crea subito un'empatia ah, un sì. con la gente. Eh, questo è quello che forse ci piace di più del viaggiare in bicicletta. Oltre a vedere il mondo più lentamente, quindi vederlo meglio. Viaggiare lentamente è anche un modo diverso di approcciarsi alle persone. Assolutamente. Assolutamente sì, noi appunto come ti dicevo prima siamo convinti del fatto che viaggiare in bicicletta o comunque a piedi o viaggiare lentamente permetta davvero di vivere un territorio e non, sem e non semplicemente di, di attraversarlo e questa è la grossa differenza secondo me tra un viaggio lento e giochieri a, a cavallo, quello che sia è un viaggio classico no? c'è qualche episodio particolare che vi, vi ricordate o che vi torna in mente spesso quando siamo stati in Thailandia siamo capitati nel bel mezzo del Monsone, quindi ci sono stati dieci giorni di pioggia torrenziale noi vabbè eravamo in una, in una camera di una guest house eravamo chiuso tranquilli però questa pioggia continuava e avevamo vicino un fiume e il livello del fiume continuava a crescere. Quando ha smesso di piovere siamo ripartiti, insomma, c'era stata un'alluvione mica da ridere nei, nei villaggi e nei dintorni. Quindi abbiamo attraversato questi villaggi che avevano avuto il livello dell'acqua oltre i 3 metri e ci siamo fermati perché una famiglia si è avvicinata, ci hanno salutato e venendoci in bicicletta ci hanno offerto una bottiglia d'acqua però cioè, io ho guardato la loro, e hanno voluto anche fare una fotografia con noi, però ho guardato la loro casa, era tutta allagata, cioè con i muri tutti ancora bagnati, cioè quelli che avevano, avevano loro più bisogno di noi, dell'acqua ovviamente, certo. e invece il loro spirito di ospitalità li ha spinti ad accoglierci in questo modo e a offrirci una bottiglia d'acqua, quindi questa è stata una di quelle esperienze che mi ha colpito tantissimo veramente dal mio punto di vista legati ai bambini perché soprattutto quando attraversi villaggi un po' sperduti è sempre una guerra un assalto ai ciclo viaggiatori questi bambini si gettano in massa a correre verso di noi, insomma, per salutarci, semplicemente per salutarci o per vedere o per toccare, che ne so, la ruota piuttosto che il campanellino che abbiamo sul manubrio. Gli episodi positivi e belli sono legati alla conoscenza dei bambini Ai dei villaggi. Quanto costa viaggiare in bici? Beh... Di viaggiare in bici ovviamente fa risparmiare molto sul mezzo di trasporto, non ci sono costi di noleggio auto, non ci sono costi di autobus o di, di qualsiasi altro mezzo di trasporto. Poi vabbè, poi dipende. Noi tendiamo sempre a viaggiare abbastanza in economia, cioè magari dormire anche all'aria aperta o nei campeggi. O... Quindi alla fine cioè un, viaggio, un viaggio in bici costa molto meno che, che viaggiare con, con altri mezzi e ovviamente stare in strutture. Beh, le strutture poi ovviamente sono molto personali, dipende da, da come vuoi viaggiare tu. di Certo c'è che viaggiando in bicicletta eh, si limitano al massimo le spese di trasporto, Chiaro. quella è l'unica certezza. Poi per il resto ognuno sceglie come viaggiare. <ride> Consigli per chi vuole andare in bicicletta? O meglio, per chi vuole fare il cicloturista? Beh, il consiglio principale, quello che diamo sempre, è quello di eh, saltare in sella e provarci e poi Secondo noi 99% dei casi è amore a prima pedalata. Poi altri consigli, beh magari si può anche viaggiare senza avere un allenamento, però se lo si fa esserne consapevoli, nel senso non andare a scalare lo stelvio eh, nella prima, alla prima uscita in bicicletta che si fa per esempio. Ma portarsi dietro sempre un QA perché <ride> può, sempre, può sempre capitare di prendersi... La giornata che peggiora o no, pochi chilometri. Certo. Quindi vabbè, certo. poi alla fine sembrano, sono anche cose un po' dettate dal buon buonsenso. Quindi... Se non sbaglio, c'è anche un vostro video dove descrivete l'attrezzatura che vi portate dietro. Sì, sì, sì, sì, sul nostro canale abbiamo pubblicato un po' di video che, in cui diamo un po' di consigli, anche un po' più tecnici, un po' più nel dettaglio. Di chi vuole chi, chi ha già deciso, magari di partire per un viaggio le diamo un po' di consigli sull'attrezzatura, sulle uh, mappe, e su tutto quello che può girare intorno al mondo del cicloturismo bene, mi è piaciuta moltissimo questa chiacchierata con anche noi, gli esseri alieni che vanno su due ruote, <ride> pedalando. <ride> è stato un piacere anche per noi. Naturalmente. Ho fatto un po' la macchietta, ma neanche troppo, eh, detto sinceramente, Mi sembra giusto, mi sembra giusto. No, Non vi invidio, però vi ammiro moltissimo. Anche Va bene, adesso diventerà una nostra missione quella di convincerti a fare una pedalata insieme. Che veramente, quello che avete fatto su, su due ruote, eh, per me poi, de, dell'incredibile e dell'impossibile, sinceramente. Con questo direi di salutarci, grazie della disponibilità, del tempo, e della simpatia. Grazie, grazie a te Cristella, grazie. Grazie, teneteci... La latte, allora. sicuramente. Teneteci... Si vuole <ride> allora. Sicuramente. <ride> e teneteci informati per qualsiasi altra vostra pazzia che seguiremo molto, molto volentieri. Grazie ancora. Grazie, gentilissimo. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao, ciao, ciao. Avete ascoltato il podcast di Viaggiare con Lentezza? In ogni episodio vi proponiamo le storie di viaggiatori atipici, gente che ha deciso di esplorare il mondo prendendosi il tempo necessario. Restate sintonizzati con noi per ascoltare nuove avventure. A risentirci alla prossima tappa!